La sicurezza di avere tutto sotto controllo, è solo un'illusione. Nonostante questo, ci circondiamo da telecamere, in ogni punto delle nostre case, nella speranza che riguardando le registrazioni non succeda mai nulla. Ma a volte, questo mondo è fatto di realtà, che noi non comprendiamo. Scene terrificanti si palesano sui nostri monitor di sicurezza, paralizzandoci dalla paura e terrorizzandoci a morte. Addentriamoci in questa realtà tenebrosa, attraverso gli occhi freddi e naturali delle telecamere di sicurezza, guardando i più inquietanti e spaventosi filmati raccolti in rete. Lo youtuber di nome Ali H, ha un canale, in cui indaga su eventi paranormali. In questo filmato, ci troviamo in casa sua, e spiega che da un po' di tempo, provengono inquietanti rumori e tonfi dalla sua camera, ed anche in altre zone della casa. Decide così, di effettuare un esperimento lanciando un oggetto esca, sul pianerottolo del primo piano, questo è quello che succede. Il suo gatto stranamente lo segue dappertutto, quando normalmente sta quasi sempre al piano di sotto a riposare. Why did you get another doll? I didn't get it. Why did you get two dolls? Wait. We already had one. It was that... a problem. Now we have two. I didn't get it. Why? Oh. I'm mean, like, the only grown man I know that keeps dolls in their office. Like... Poco dopo, in camera sua, Ali ed Emma discutono sul fatto che Ali abbia acquistato un'altra bambola quando già ne aveva una, e si lamenta del fatto che quest'ultima è molto inquietante, e pensa che questi eventi siano collegati a questa bambola in porcellana che Ali ha acquistato tempo fa. Ali si difende dicendo che comunque lui ha molti personaggi e bambole, perché adora fare la collezione di questi oggetti. Oh, you know what? I... I'm gonna call him right now. Così, per dimostrare che la bambola non ha alcun che di inquietante, Ali, installa una telecamera di sicurezza, convinto che non sarebbe successo un bel niente. Ma dopo un po' di tempo, la bambola cade a terra in modo alquanto strano, come se fosse trascinata da una forza invisibile, e poco dopo anche il carillon sullo scaffale comincia a suonare. La coppia, riguardando i filmati, si rende conto che quello che è successo potrebbe essere la prova che la loro casa sia infestata. Probabilmente da lì in avanti lo youtuber ci penserà due volte prima di acquistare delle bambole inquietanti. Delle guardie portuali in Messico vedono qualcosa di strano sulla loro telecamera di sicurezza. Quella che sembra una donna vestita di nero È in piedi vicino ad uno dei loro camion Mentre due guardie escono per indagare Gli altri guardano sulla telecamera a circuito chiuso Adelante Adelante, Adelante. a sopra Exactamente, está a su espalda en ustedes Ahí me... Exactamente, ahí está haciendo su, su movimiento Ahí está Fíjense, Adelante, lo escucho eh, ya, ya le abrí aquí la malla al 37 Lo dejo que pase hasta del otro lado, de lo acompaño al portón Y lo dejo que vaya qué hago? No hay nada Hasta ahí, ahí está don Enrique y Este, dice. Está atrás de... De ti, sí, Enrique <risa> <risa> Ahí, ya la bajaste Mentre le guardie all'interno, cercano di indirizzarli verso la sua posizione via radio, una guardia sul posto illumina la zona con una torcia, ma entrambi sembrano ancora non vedere niente, così le guardie a terra pensano che quelle all'interno li stiano prendendo in giro. Dalle telecamere si vede chiaramente che i due, passano tranquillamente attraverso la donna, ed anche la luce della torcia, sembra passare attraverso il suo corpo. In questo spaventoso filmato, un bambino è al PC a giocare, mentre sembra che un fantasma stia giocando con la sua sorellina più piccola. È tutto così inquietante, guarda. Luis Alvarez, ha caricato un filmato ripreso da una telecamera di sicurezza, in cui si vede una guardia notturna, che pattuglia da sola, l'ingresso di un edificio. L'uomo fa un saluto, e dietro le porte, vede qualcuno che nella telecamera non appare. Parla con quella donna, che in seguito avrebbe descritto come, un'anziana signora smarrita. Mentre conversa con la signora, aspetta l'ascensore, e questo è quello che succede. L'uomo scappa dall'edificio, con il pepe dove sappiamo, dopo aver realizzato che probabilmente, stesse parlando con una persona non più in vita. Non si hanno ulteriori informazioni a riguardo. Il camionista in pensione Cory Fletcher, di Pierce, Minnesota, ha sentito il suo cane abbaiare a qualcosa fuori casa sua. Quando Cory guardò fuori, non c'era niente. Ma il suo cane continuava ad abbaiare. In seguito controllò la telecamera di sicurezza per capire cosa potesse essere, vide una figura bianca traslucida, che passava davanti alla casa. Guardando con attenzione, gli si gelò il sangue, pensando che si trattasse di un fantasma. Oh. è uno spettro? Oppure un problema tecnico dovuto ad una sfocatura dell'obiettivo della telecamera? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, e attivate la campanella, per vedere altri video inquietanti. A presto da Smovier.